Storie di merda viste dalla città Che non sembri più nemmeno essere quello che sei, quello che sei Storie vissute dalla malinconia Malattie di giorni sciagurati, un altro e via e Senza una meta tu corri senza un perché Perché non basta dire solo vita dentro di me Corri comunque contro vento oramai Non fermarti che la strada è senza fine lo sai Senza fine lo sai Contro questo vento ce andremo Senza più nessuno che ci chiama Mi piace, mi sale un brivido alla schiena Quando mi parli di te banale fare un pezzo così, che non sai nemmeno dove comincia, sai che finisce lì. Comunque vada, a me piace così. Gigi mi dice che l'erba fa male, ma quello attorno forse fa più male. Hiroshima, Muro Roy, c'è no, bim bim hanno cercato a fondo questo mondo ridisegnato su un normale sfondo sale dietro ai vetri, piano piano l'odore della campagna mi eccitò, mi sale un grido alla schiena quando penso che che tanto uguale parole, parole, parole, parole fanno cantare, ridere, sognare fanno star male, fanno risvegliare parole, parole, parole, parole, parole, parole da mangiare da farci su quando viene Natale ci vuole un fisico bestiale, pensa, pensa, che storie sarebbe se se non ci fossero le proprietà e non credessimo nell'aldilà io credo nell'uomo a volte buono, a volte cattivo non c'è felicità senza tristezza, viviamo sulla terra dei contrari, il caldo e freddo, il giorno e la notte, il bene e il male, la luna e il sole, il fuoco e l'acqua, chi nasce e chi muore, vibra il mio corpo al sole, la pelle delle gambe si tira, ed è brivido, brivido, brivido video